Ciao, benvenuti in un nuovo video test. Allora, oggi vi voglio parlare di questa cipria in polvere libera di Essence. Questa è la My Skin Perfector Loose Fixing Power Instant Blur Effect Natural Matte Finish. Ok, quella che ho scelto io è nel colore 10 light e prezzo. Dunque, 6 grammi viene 4,89€. Allora, mh, prima ve la mostro ve la mostro comunque ho fatto il test il prodotto è questo qui ok che okay, è così ha i suoi forellini Eccola, ovviamente l'ho finita ma ho fatto il test vi ho mostrato tutto e vediamo intanto prima di tutto che cosa promette allora promette se riesco a leggerlo una cipria dice di essere cipria viso trasparente, effetto opacizzante, ideale per, es, no, per fissare il make-up e nascondere le imperfezioni. Scusate, ma da leggere qui si fa fatica. Allora, intanto il colore sarebbe il 10, Light, ma davvero è così chiaro, chiaro, chiaro, chiaro, chiaro, impalpabile. Che impalpabile che non si nota che davvero fa l'effetto trasparente sul viso il colore 2 di 20 che è il medium è appena proprio colorato però perfetto dunque polvere libera sì, molto molto fine molto impalpabile l'ho applicata su tutto il viso e soprattutto con la spugnetta per fare il baking durante il giorno ed è per fissare il correttore ho notato, lo dico subito, che poi vedete il test, ho notato che il correttore resta fermo e la cipria non va a segnare i contornocchi e non va a, nelle pieghette se non dopo ore, quindi 4-5 ore. E, in forse importante, vediamo l'effetto opacizzante e per vederlo iniziamo il allora, test. Allora, eccoci. Dunque, spero che questa nuova telecamera possa andare bene anche con le luci, ma devo ancora settarla settarla bene a modo. Allora, cipria, My Skin Perfector, Loss Fixing Power, colore questo. Ve la mostro. Si sì, diciamo che questa telecamera non mi mette molto a fuoco me, ma i colori più fedeli. Quindi questa è la cipria, polvere libera. Uso una blender, ne prendo un pochetto e vado a fare il baking. Poi naso, che è una delle zone che mi si lucida di più. E fronte. Ok, bene, adesso guardate, assorbe subito. Comunque, andiamo a prendere un pennello grande e poi su tutto il viso. polvere libera perde, perde polvere ok adesso aspettate un secondo ecco ok finisco di fare il make up e ci aggiorniamo Ok, allora eccoci qua. Trucco finito. Stavo leggendo le indicazioni e dice di eh, cipria viso opacizzante, ideale per fissare make up e nascondere le imperfezioni. Allora, il make up è questo. A noi interessa durante la giornata, vi appoggio, che non vada a nelle pieghette contorno, contornocchi che tenga fissato il correttore che non lucide eccessivamente naso e fronte. Ora sono le 11:54. E, e diamo ufficialmente inizio a questo test. Allora eccoci con il primo aggiornamento delle 16 e 11 minuti dunque vediamo Adesso vi appoggio per farvi vedere comunque. Intanto la cipria ha segnato appena appena il contorno occhi, ma ce lo aspettavamo un po'. Ora vi appoggio, ok, e complice la mia mitica in cartina e iniziamo a andare a vedere. Quindi un pochino, ma appena appena, e il naso un po' di più però l'ho messo davvero alla prova, anche perché sono stata fuori, quindi diciamo che per quattro ore ci sta, ci sta, comunque ha fissato. Poi solamente nella zona T il resto è bello, non ha creato macchie, non ha creato niente, non è andata a spostare la matita delle sopracciglia, quindi... Dunque direi che a questo punto vediamo col prossimo aggiornamento tra altre quattro ore. Che sarebbe l'8 ore classico da vedere comunque soprattutto che non vada a segnare di più o che non si sposti comunque vediamo allora eccoci qui aggiornamento delle 19:40. direi che 8 ore per una cipria è abbastanza nel mentre l'ho messa notevolmente alla prova infatti si nota un bel po vediamo intanto un po è andata nelle pieghette ma è una cosa minima considerando che tutta la giornata quindi otto ore si poteva tranquillamente anche ritoccare nel caso ma noi vogliamo un test completo cartina alla mano e andiamo a vedere ma devo dire che rispetto all'aggiornamento precedente sì otto ore ricordando che ho la pelle mista però non ho visto differenze notevoli sì ce n'è ha bisogno ha fatto le sue 8 ore però io dico che durante la giornata se andiamo a ritoccarla dura tranquillamente non ha segnato non è andata più di tanto un pochino si sì, vedete qui un pochino si sì, è nata nelle pieghette ma neanche tanto diciamo che di tutto il trucco è la cosa che ha durato di più quindi ci piace allora avete visto tutto perché le immagini spiegano di più di quello che racconto io sicuramente dunque è una cipria che effettivamente ha un effetto opacizzante sul viso soprattutto in estate, soprattutto sulla zona T ho notato che inizia a lucidarmi un po' la fronte e i lati del naso che per me sono tremendi oltre al fatto che ho preso il sole e ora ho anche la punta del naso rosso ma questo è un altro discorso <ride> e comunque sia dopo ore inizia a lucidarsi un pochino quando tende a lucidarsi non crea macchie di colore sul viso, quindi il prodotto non è che si sposta, semplicemente il viso si lucida un po' di più e lui tende a svanire. Ottimo perché per fare i tocchi basta eh, rimuovere l'eccesso di sebo, una salviettina, un fazzoletto se siamo fuori casa e poi la riapplichiamo. Ehm, capisco che per 4,89 euro già il prodotto è buono e quindi il pack è essenziale ma una spugnetta per applicare il prodotto fuori casa sarebbe eh, comodo ma ce ne mettiamo dentro una noi tranquillamente perché essendo in polvere libera mh, in casa uso il pennello o la blender per fissare il baking ma fuori casa come faccio? con le dita è impossibile però tutti gli altri brand hanno le spugnette dentro ne mettiamo una in questa se vogliamo portarcela via e siamo a posto mi è piaciuto come prodotto? sì perché effettivamente eh, mantiene le promesse. Ha questo effetto davvero impalpabile, leggerissimo sul viso. E questo effetto così leggero e setoso è dovuto anche al fatto che contiene di miticone Ve lo dico per completezza di informazioni. È davvero anche in estate, non lo senti pesante, non si sente eh, qualcosa sul viso. Quindi, davvero fissa bene. Ho provato sinceramente alcuni giorni anche ad applicarla da sola senza il make up, in cui già dicono mi truccavo, e il risultato si vede tranquillamente. Dopo alcune ore ovviamente tendo un pochino, un pochino a lucidarmi, non divento lucida. E finisce un po' il suo effetto ma basta riapplicarlo e non ha mai creato macchie, quindi davvero per questo ottimo. Mi è piaciuta, sì, sicuramente è un prodotto valido per un prezzo basso e mantiene davvero le promesse trovo che essendo così leggera, impalpabile e che non fa spessore sul viso è adatta anche alle pelli più mature o più segnate perché comunque non va a evidenziare i segni del tempo perché dire rughe non mi piace dunque altra cosa che vi devo dire sicuramente ma adesso non me la ricordo e me la ricorderò sicuramente appena spengo questo video Ho messo in pausa apposta perché dovevo ricordarmi che cosa dovevo dirvi perché se no eh. e tra gli effetti indicati dice di andare a nascondere le imperfezioni ecco questo no questo no perché è davvero così chiara effetto trasparente è impalpabile non fa strato non può andare a nascondere le imperfezioni è proprio impossibile fissa il correttore su un'imperfezione questo sì ma nascondere da lei solo la cipria no ti eh, opacizza il viso, lo rende più omogeneo, ma per le imperfezioni no, ma non può, per... o fa una cosa o fa l'altra, essendo trasparente no. è colorata ma ha un effetto trasparente, cioè non si vede sul viso, quindi non può andare anche a coprire, rende meno visibili, questo sì, ma non ci interessa, abbiamo i correttori, ne abbiamo tantissimi, quindi questa è una cipria che io vi consiglio e voglio sapere da voi se l'avete provata e come se trovate, e come sempre vi ricordo anche se ancora non l'avete fatto male male male di essere attive sul mio canale perché come sempre ogni mese estraggo un regalino per voi per ringraziarvi ed è partecipare semplicissimo basta semplicemente essere iscritti al mio canale, essere attive con un commento dove dimostrate di aver visto il video ed è, se siete attive vedrete che un mese o l'altro verrete estratte perché io vedo tutti e sto premiando tutte ed è comunque ve lo ricordo anche alla fine del video